O si risponde alla ministra Boschi che dalla Leopolda dice di essere favorevole alla fine delle regioni a statuto speciale. Dure le reazioni di tutti i partiti trentini. La polemica sulle regioni speciali dalla Leopolda a Firenze, la ministra Boschi dice di essere favorevole a chiuderle. Come lei la pensa un altro esponente del PD, Sergio Chiamparino, presidente del Piemonte della conferenza dei presidenti delle regioni italiane. Da Trento arriva subito la risposta di tutte le forze politiche. È riuscita nel miracolo la ministra Maria Elena Boschi, ha messo tutti d'accordo in Trentino, dalla sinistra alla destra, tutti insieme, magari con sfumature diverse, per dire giù le mani dall'autonomia. Raccontiamo cosa è successo. Ieri alla Leopold, a Firenze, durante l'incontro dell'anima renziana del Partito Democratico, a proposito delle regioni a statuto speciale, la ministra delle riforme ha dichiarato che non è il momento propizio, ma sarei favorevole alla soppressione di questa realtà. Apriti cielo, Stiamo ovvio. Lavorando. Da Trento hanno risposto appunto tutti, il presidente Rossi. E pochi minuti fa è arrivato un comunicato anche dal Movimento 5 Stelle, la nostra autonomia è in pericolo, scrivono e questa autonomia, e questo pericolo, scusate, si chiama PD.